Sì, la vedo. Perfetto. Grazie intanto ai partecipanti a questo incontro che è stato promosso da un'iniziativa che è stata proposta da, da Davide Mignaggi, che ringrazio molto e che, come tutti sanno, da, da molti, molti anni eh, dedica attenzione a questo tema della diaspora Ebraica eh, delle comunità ebraiche mon del mondo arabo e della, loro, e della loro diaspora. Ringrazio il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, che tra l'altro è stato, come sappiamo tutti, corrispondente anche in Israele, oltre che negli Stati Uniti, quindi ha un'esperienza e una conoscenza diretta del mondo, del mondo israeliano e del mondo ebraico. Eh, ringrazio Mario Giro, già vice ministro degli Esteri, che da anni segue. Le vicende del Mediterraneo e del Medio Oriente, ringrazio Mirella eh, per, essere, per essere con noi. Eh, credo che la cosa migliore sia di eh, cominciare dando la parola a Davide, perché essendo lui l'autore diciamo, di molte ricerche iniziative di discussione e di confronto su questi temi, può ben eh, diciamo, introdurre la discussione eh, richiamando quali sono gli elementi fondamentali di questa su attività di ricerca e di ricognizione e poi eh, ne, ne, ne ragioniamo. Eh, sottolineo soltanto un dato politico di grande rilievo e cioè questa riflessione nostra cade uh, a poche settimane dalla conclusione degli accordi di Abramo e quindi dalla uh, Diciamo, dall'apertura di una fase nuova nelle relazioni tra lo Stato di Israele e una parte del mondo arabo. Segnatamente, come sappiamo, gli Emirati Arabi Uniti hanno sottoscritto l'accordo, eh, diciamo, a cascata lo ha fatto il, il Bahrain, eh, sono intervenute nuove relazioni con il Sudan, con il Marocco, l'Arabia Saudita ha eh, eh, autorizzato il sorvolo del suo territorio alla compagnia Elal. Insomma, ci sono tutta una serie di fatti che a partire dagli accordi di Abramo si sono, sono venuti concatenandosi. Quindi è una fase diciamo, di grande eh, movimento nelle relazioni tra il, eh, lo Stato di Israele e il mondo, mondo arabo, o almeno una parte del mondo arabo, perché sappiamo poi che questi accordi di Abramo sono invece contestati. diciamo soprattutto dalla componente sciita, diciamo, del mondo arabo. In ogni caso, è, certamente siamo in uno scenario in movimento. È uno scenario in movimento che, tanto più dopo l'elezione del presidente Biden, il quale ha riconfermato come uno degli impegni principali dell'azione del Mediterraneo, della, degli Stati Uniti, in quello scacchiere, di voler rilanciare un'azione per una soluzione, diciamo, dell'annosa questione palestinese e delle relazioni tra la questione palestinese e lo Stato di Israele. Mi fermo qui e darei la parola a Davide. Sì, grazie Piero. Io eh, ringrazio tutti i presenti. Devi, Piero, gu anche. devi guardare la telecamera un po' bene, se no ti vediamo es male. Perfetto. Devi spostare a sinistra. Eh, grazie. È un problema di Centrarla tutti noi. Di più. Se spostarsi a, a sinistra. Di più. Ecco così, <ride> Perfetto, faccio anche il regista. Non <ride> Ma questo tema mi occupa da tanti anni, sia per aspetti biografici legati alla mia storia personale, nella mia famiglia, nella storia della mia famiglia ci sono stati tre pogrom nel giro di 22 anni. Per fortuna noi siamo usciti illesi, ma hanno segnato profondamente la vita di un'intera comunità, ma ho voluto approfondire questi aspetti avendo come riferimento una bella lettera che Freud scrisse a Thomas Mann nel 1935, in cui faceva presente che le parole del poeta sono azioni e che invitava Thomas Mann a non dire mai nulla nella sua vita di cui potesse un giorno vergognarsi. Non era riferito esplicitamente a Thomas Mann, che aveva un impegno considerevole eh, nella lotta contro l'antisemitismo in Germania, ma eh, è un appello di una comunità della cultura, di una repubblica delle lettere che non utilizza le armi ma la parola e il dialogo per parlare e che ho assunto come riferimento nella mia vita di non dire mai nulla di cui potermi mai vergognare con i miei figli o i miei nipoti qualora no, fossi già morto. E, e, è un impegno etico che dobbiamo mantenere. Ovviamente Qualunque comparazione con quello che è accaduto in Europa negli anni 30 sarebbe una forzatura inaccettabile. Eh, però la storia degli ebrei del mondo arabo è una storia da raccontare che si scontra con una narrativa che si è imposta. La narrazione terzo mondista ha oscurato la specificità di una storia e l'ha derubricata a conseguenza del conflitto arabo-israeliano. Gli ebrei del mondo arabo vivevano talvolta anche a mille chilometri, anche di più, dalle aree del conflitto medio orientale e non erano parte, erano ostaggi di un mondo arabo che già in partenza, per una serie di concatenazioni storiche, aveva visto formarsi e coagularsi un rifiuto simile, in parte, alla, al rifiuto antimodernista che si è verificato in Europa in conseguenza dei processi di emancipazione. Ovviamente si tratta di una analogia, ma è molto importante. Come legato all'arrivo all degli europei nel mondo arabo, con tutte le contraddizioni, perché gli europei portavano anche l'antisemitismo europeo in quelle aree. Le cose sono contraddittorie. Pensate ai comunardi di Parigi eh, del 1870, che si rifugiano in Algeria, e molti di loro portarono con sé pregiudizi anti-ebraici che attivarono all'interno dell'Algeria francese, dell'epoca francese, nel senso che era territorio d'oltremare. Quindi abbiamo eh, un processo contraddittorio in cui c'è il vecchio antisemitismo cristiano radicato nel mondo arabo, ma un antisemitismo islamico che è stato largamente derubricato e che in concatenazione con la radicalizzazione nazionalista e religiosa contro la presenza europea, ha utilizzato gli ebrei come capro e spirito. È un processo poco conosciuto, io l'ho eh, denominato colonialismo interno, è un processo storico di lungo periodo, che nel giro di pochi decenni ha visto sparire tutte le comunità ebraiche del mondo arabo, salvo poche isole, e, e anche con una profonda identificazione degli ebrei con Israele, con lo Stato di Israele, con la politica di Israele, con una conseguente demonizzazione che è andata crescendo quanto più erano assenti gli ebrei nel mondo arabo. È un processo complesso, difficile, e nel libro che ho curato insieme a al mio amico Jacques Rumani, e alla moglie Judith Rumani, abbiamo cercato di esemplificare attraverso un case stabile, cioè il caso degli ebrei di Libia, che è una comunità specifica. L'85% della comunità tra il 48 e il 51 è emigrato in massa in Israele e ha ricostituito lì la sua esistenza e ha subito un violento pogrom nel 45 negli anni precedenti ci sono state le persecuzioni razziali, le deportazioni nel deserto, le deportazioni a Bergen-Belsen, avvenute dopo il 43, ma la deportazione in Italia per una fascia della comunità ebraica eh, con passaporto inglese eh, è avvenuta prima eh, in vari campi italiani e i protégés francesi furono deportati in Tunisia, dove subirono eh, conseguenze nefaste e, e una intera comunità di Benghazi fu deportata nel campo di Giada, quindi ci sono state una serie di concatenazioni di traumi cumulativi che all'indomani della liberazione, quando la speranza di un cambiamento fu grande, vide invece precipitare i rapporti con la eh, con, con, con la comunità maggioritaria, con la maggioranza islamica e vide nel 1945 l'esplosione di un violento pogrom. Ma noi ne vediamo altri nel mondo arabo, basti pensare a quello che è successo in Iraq con il colpo di stato filonazista di eh, Rashid Ali, oppure alle trasmissioni in lingua araba, di cui ho eh, non le minute ma i riassunti delle minute, che venivano fatte da Radio Berlino eh? e da Radio Bari e che hanno contribuito a, ad avvelenare i rapporti tra la maggioranza islamica e, la e le minoranze ebraiche nel mondo arabo. Quindi una storia da raccontare che si scontra con una narrazione eh, che ha come dire, privilegiato il dramma vissuto dai profughi palestinesi nel corso della guerra arabo-israeliana, che fu una guerra di aggressione della coalizione degli Stati Arabi per distruggere Israele prima che nascesse o appena era nato. Mentre nel caso degli ebrei nel mondo arabo si trattava di una minoranza oppressa, di una minoranza tollerata che è pacifica, fondamentalmente non legata ad alcun conflitto. Questo è un dato oggettivo da non trascurare. Ora, giustamente Piero Fassino ha citato gli accordi di Abramo, con tutte le contraddizioni di questi accordi, con tutti i limiti, con tutte le complicazioni e mantenendo viva la speranza di una composizione politica più ampia del conflitto medio orientale che veda eh, svilupparsi legami pacifici con tutte le popolazioni dell'area e una composizione politica anche eh, in relazione al conflitto israelo-palestinese. Ma mantenere eh, come dire, pulite le parole, curare le parole come si curano le persone quando eh, vivono un, un disagio psichico oppure sono attraversate da psicopatologie come purtroppo accade anche in politica può costituire come dire, un richiamo etico proiettato per il futuro nel senso che se noi conserviamo la cura delle parole possiamo tenere viva la speranza e tenendo viva la speranza eh, lasciamo aperte le possibilità di una porta proiettata sul futuro e anche in relazione a questo bisogna evitare qualunque errore, faccio un piccolo esempio, di recente c'è stata una decisione della Corte dell'AIA per esempio eh, di mettere sotto processo Israele, io penso che azioni come queste non aiutano al di là delle problematiche giuridiche che stanno dietro non aiutano a creare le condizioni migliori per eh, come dire, implementare tutto ciò che può unire in quella regione rispetto a tutto ciò che divide non dobbiamo dimenticare che la tragedia del vicino Oriente in realtà è parte di tutti i problemi lasciati aperti dopo la prima guerra mondiale e che sono venuti a galla in maniera esplosiva dopo il crollo del muro di Berlino. Quindi è una grande sfida che è politica, culturale, ma anche religiosa, anzi soprattutto religiosa. E implementando il dialogo religioso possiamo contribuire a sanare anche le ferite della politica. Grazie. Bene, grazie. Grazie Davide per questa introduzione che giustamente ha ricordato come in realtà se si va a ricostruire la storia del mondo arabo, la presenza delle comunità ebraiche nel mondo arabo affonda le radici nei secoli e che la rappresentazione per cui le comunità ebraiche come dire, sarebbero un soggetto estraneo a queste società e che quindi bisogna espellerli perché quinta colonna dello Stato di Israele è una rappresentazione Assolutamente deformata e tutta, tutta come dire condizionata dalla vicenda politica israelo-palestinese. Basterebbe pensare come nella storia la comunità ebraica yemenita, tanto per fare un esempio, o la comunità ebraica libica, o la comunità ebraica in Marocco, eh, quindi che diciamo risalgono a tempi, a tempi assolutamente eh, eh, diciamo, che affondano le radici nei secoli. Ecco. In ogni caso, eh, credo che Proprio per questo una riflessione come quella che Mignaggi ci propone è importante per provare a ricostruire una lettura che sia fondata sulla storia e non sul pregiudizio, adesso se, voglio, se vogliamo usare un'espressione per, per essere chiaro. Io darei per primo la parola al direttore di Repubblica, Maurizio, perché so che Maurizio ha un problema anche di tempi e non potrà eh, diciamo, intrattenersi per tutta la durata. Del nostro, del nostro incontro, che in ogni caso sarà limitato a un'ora al massimo. Quindi se, se Maurizio riesce a esserci meglio, ma se invece per caso i tuoi impegni ti obbligano a sentarti prima, ovviamente nessun problema. Quindi a te la parola, che sei un conoscitore della società israeliana e del mondo ebraico molto, molto accurato. Ricordo, se non ricordo male, di essere stato io a presentare a Roma in una sala della Chiesa Nuova il primo libro che tu hai scritto su Israele, eh, su sinistra Israele negli anni Ottanta, alla fine degli anni Ottanta. Quindi eh, anch'io, come tutti sanno, ho una consuetudine col mondo ebraico al punto da essere considerato un sionista di sinistra, cosa che a me non, non mi crea nessun problema. <ride> naturalmente. Eh, a te la parola, Maurizio. Grazie a Piero Fassino, grazie al Cespi per questa occasione importante e preziosa per i motivi che adesso tenterò di descrivere e grazie soprattutto a David Mignaggi per aver realizzato la sua Libia ebraica insieme a Jacques Romani e Giudizio Romani. E, mh, ci sono quattro motivi secondo me per i quali... Um, questo libro di eh, Megnaggi è importante e questo evento che stiamo facendo grazie al Cespi ha un valore. E il primo ha a che vedere con la memoria del nostro paese, dell'Italia. Eh, gli ebrei libici fanno parte dell'eredità italiana. Eh, gli ebrei libici, quando gli italiani arrivano in Libia nel 1911, si identificano con gli italiani. L'Italia è la modernità, l'Italia è l'identità che loro sposano in cerca di diritti e libertà. Uh, L'idea di un'Italia che nel 1911 porta i diritti dell'Europa uh, in una terra all'epoca sotto il dominio dell'impero ottomano è qualcosa che appartiene alla storia italiana. E, è un frammento della nostra identità sul quale gli storici secondo me si dovrebbero soffermare di più, perché eh, da quel momento inizia in realtà una storia di ebraismo italiano in terra di Libia, che poi ha una molteplicità di conseguenze, spostamento di persone, trasferimento di cultura, eh, contagio culturale eh, profondo. E anche durante il fascismo, quando gli ebrei in Libia si dimostrano capaci di una resistenza ehm, passiva alle, a, alle leggi razziali, come gli ebrei italiani in Italia non riescono, ad esempio per ehm, difendere il diritto di non aprire i negozi di sabato. È una straordinaria storia di, di diritto italiano. Quindi, eh, diciamo, questo è un primo elemento che appartiene alla memoria nazionale. Il secondo elemento ha a che vedere con il dramma che sta attraversando la Libia. Io sinceramente credo, ovviamente non ho l'esperienza di, di David Gnagy, sono un lettore dei suoi studi, parlando semplicemente da cronista che ha avuto l'occasione di andare in quel paese in più occasioni, io credo che l'implosione della, della Libia come società nazionale inizia con l'espulsione degli ebrei, l'espulsione degli stranieri e l'espulsione degli italiani, perché costituivano in questo paese una fascia del ceto medio che garantiva diversità culturale, sviluppo, attività commerciali, eh, il dramma della decolonizzazione in, in Libia è che quando eh, arriva Gheddafi con le due espulsioni brutali, in realtà eh, in qualche maniera, eh, anche se quella del 67 avviene prima che lui arriva al potere, insomma le due espulsioni, quella del 67 de, degli ebrei e quella del 70 degli italiani, perivano la Libia di un vitale ceto medico. E, e lì inizia un'involuzione del paese anche perché queste due popolazioni erano profondamente integrate nel tessuto locale erano libiche anche loro ed erano ehm, eh, africani anche loro questa idea che oggi da noi nel nostro 2021 è molto come dire, accettata e noi la diamo per scontata no? che nasce da Barack Obama uno è afroamericano uno è asio-americano all'epoca non c'era, no? Tu sei italiano libico e, e questo è, è stato un errore culturale molto serio che ha creato non solamente in Libia ma in molti paesi arabi un danno strategico. Penso ad esempio all'Egitto, penso all'Iraq, dove le espulsioni sono state anche di inglesi, di francesi, eh, eh, degli armeni, la cacciata degli armeni da questi paesi equivale a un danno culturale gigantesco e, e naturalmente sanarla a posteriore è molto difficile, però questo diciamo in chiave europea ci deve dire quanto è importante la diversità dell'identità dei singoli paesi, perché più i paesi sono diversi, più i paesi in realtà sono ricchi e sono stabili, quando si azzera la diversità si schiudono le porte alla, alla violenza. Eh, e questo naturalmente ha a che vedere anche molto con come noi vediamo l'Italia, come noi vediamo l'Europa. Eh, più i, le, le democrazie sono mosaici di diversità, come era all'epoca la Libia che descrive eh, Megnaggi, più sono nazioni in realtà forti, sono floride. E quando uno inizia a smantellare questo mosaico si aprono le, le porte dell'inferno. Eh, e poi c'è l'elemento che giustamente sottolinea il terzo, il Piero Fassino, che ha a che vedere con ehm, diciamo, la crisi arabo-israeliana e più in generale gli accordi di Abramo, credo che sia giustissimo legarlo agli accordi di Abramo. Perché? Perché quando gli Emirati e il Bahrain accettano eh, di riprendere i rapporti con Israele, avviene al termine di un processo... Che vede l'apertura di questi paesi alle originarie radici ebraiche. Questo è interessantissimo. Non era mai avvenuto, cioè, non è avvenuto con gli accordi del 94 con la Giordania, non è avvenuto con Camp David. La vera rivoluzione, cioè il vero aspetto rivoluzionario degli accordi di Abramo è che nascono dalla scelta degli Emirati e del Bahrain, di dare nuovo valore alla presenza delle comunità ebraiche nel loro territorio. E questo è un momento veramente rivoluzionario. Perché? Perché si crea un parallelismo, ovvero come abbiamo sempre convissuto ebrei e musulmani nei paesi arabi, adesso conviviamo con Israele. Cioè la convivenza con gli ebrei come Stato è la ripetizione a livello statale della convivenza che c'era fra comunità musulmane, maggioritarie, e minoranza ebraica. Che è esattamente il contrario dell'antisionismo, è, è, è l'opposto all'antisionismo, l'espressione del nazionalismo arabo da nascere in poi. Diceva che la nascita dello Stato di Israele distrugge, divora, annulla la convivenza fra arabi e ebrei, perché gli ebrei non hanno diritto a vivere come nazione sovrana nelle terre dell'Islam. Questa è la base fondamentale del pensiero antisionista. Gli accordi di Abramo la rovesciano e dicono che la pace a livello di nazioni nasce dalla ricostruzione della convivenza e quindi riapre la sinagoga a Manama, aprono le sinagoga a Dubai, a Dubai si inizia a mangiare kashir, gli ebrei con la Kippah vanno a investire, a fare commerci e a vivere negli Emirati o in Bahrain. E il risultato di questo, cioè prima c'è la convivenza e poi c'è la pace, è interessantissimo, e il fatto che tutto questo sia avvenuto, sia partito dagli Emirati, che sono poi ad Abu Dhabi quelli che accolgono Papa Francesco, tutto torna. È, è, è la ricetta, come dicevamo prima, è il mosaico della convivenza che produce la pace fra stati. Ripeto, perché questa è la chiave. È il mosaico della convivenza che produce la pace fra stati. Questo è l'elemento straordinario del quale sono innanzitutto protagonisti il Bahrain e gli Emirati. In second, e, e poi ovviamente gli altri stati che sono seguiti eh, il Marocco soprattutto che ha consentito negli ultimi anni una ripresa straordinaria della vita ebraica e, e speriamo che avvenga qualcosa del genere anche a Khartoum ma anche Papa Francesco la visita di Papa Francesco a Dubai secondo me ha aiutato a creare il clima che ha consentito gli accordi di Abramo e quindi l'ultimo punto perché ha ragione David Megnagi quando dice attenzione al pronunciamento della Corte Penale Internazionale, perché riporta l'atmosfera in Medio Oriente a un clima di delegittimazione reciproca che è quello dal quale il Medio Oriente si sta tentando di emancipare. Attenzione, cioè è chiaro che viviamo in una regione basata su conflitti, se no non staremo qui a parlare di questo, perché il Medio Oriente è da sempre una regione basata su conflitti. Il problema è come si esce dai conflitti. Adesso gli accordi di Abramo offrono una formula e la formula è ricostruiamo il mosaico di convivenza che c'era nelle eh, nazioni arabe e sulla base di questo arriviamo a una composizione della crisi medio orientale. Perché è strategico in questo momento? Perché sappiamo che con l'amministrazione Biden il tentativo è quello di coinvolgere i sauditi Sappiamo che l'amministrazione Biden sta chiedendo ai sauditi di coinvolgere l'autorità nazionale palestinese. Abbiamo visto che da quando l'amministrazione Biden si è insediata l'approccio di Abu Mazen e dell'autorità nazionale palestinese agli accordi di Abramo è cambiato radicalmente. Da una condanna totale c'è cioè l'apertura. Biden sta dicendo al presidente Abbas: cogliete questa opportunità ovvero l'opportunità del negoziato con i sauditi per colmare quest'ultimo miglio e quindi in realtà è come se il Medio Oriente stesse vivendo un grande processo di aggregazione che si unisce e coincide con la ricostituzione delle radici delle comunità ebraiche in alcuni paesi. Immaginiamo se questo processo di ricostituzione delle comunità ebraiche si estendesse anche a una grande nazione come l'Iraq, quale potrebbe essere l'impatto? Quindi diciamo ci sono ragioni per essere molto ottimisti, ragioni per essere preoccupati questa vicenda del Tribunale Penale Internazionale perché ripropone il clima precedente, ma io credo sinceramente che anche l'Italia con il nuovo governo possa essere protagonista di questa nuova stagione, perché è nel nostro interesse di paese mediterraneo di favorirla, perché l'amministrazione Biden la consente perché soprattutto nel mondo arabo ci sono oggi dei leader che vogliono tornare alle origini di una, di una comunità arabo-musulmana la cui grande grandezza, la cui straordinaria grandezza era la capacità di accogliere e far convivere identità di ferro. Bene, grazie Maurizio e testimonianza è e riflessione assolutamente precisa, anch'io penso che la decisione di deferimento al Tribunale Penale Internazionale sia un errore politico, per la ragione che tu hai detto, perché ripropone un arretramento, ripropone una lettura, diciamo, eh, datata e un arretramento rispetto all'evoluzione politica che è in corso, e mentre noi abbiamo bisogno di, sol di spingere, sollecitare eh, diciamo questo processo ad andare avanti. Io per esempio eh, quando eh, l'autorità nazionale palestinese come prima reazione eh, diciamo, assunse una posizione di rifiuto la considerai sbagliata perché non coglieva il mutamento eh, diciamo, di scenario. Poi si può naturalmente spiegare che tatticamente si aspettava di vedere come sarebbe finita la l'elezione americana e quindi in quel momento Abu Mazen non voleva scoprirsi in attesa di sapere se si sarebbe stato Trump o Biden a, a, a Washington. Si può capire tatticamente, ma politicamente, diciamo da un punto di vista strategico, l'unica cosa che non conviene ai palestinesi è mettersi su una sponda del rifiuto. Quando c'è una situazione di movimento, tu devi stare dentro la situazione di movimento e cogliere tutte le opportunità che una situazione di movimento eh, ti, eh, ti propone dico queste cose in questo nostro confronto, le ho dette con questa stessa chiarezza all'ambasciatore palestinese a Roma e ai miei interlocutori palestinesi, oltre che eh, agli interlocutori diciamo israeliani, così come agli interlocutori degli, degli, degli, degli, degli Emirati. Cioè, noi dobbiamo cogliere diciamo, le opportunità che l'Accordo di Abramo offre e quindi lavorare perché si colgano tutte le Opportunità, Le possibilità, gli spazi che apre. In questo, io sono, mi pare molto giusta la riflessione che ha fatto Maurizio, il tema della convivenza eh, nei, nei paesi arabi e quindi della, del superamento, della demonizzazione della presenza ebraica, della loro espulsione, della loro negazione, è un tema assolutamente interrelato. No? Eh, Molinari ha stabilito una relazione che io credo sia molto corretta, in quanto rinasca una accettazione della presenza ebraica nei paesi arabi, un'accettazione della presenza sociale e culturale ebraica e religiosa ebraica e quindi cresca un mosaico di convivenza, come lui lo ha chiamato, questo naturalmente ha, come dire aiuta anche il mosaico interstatuale, il mosaico come dire politico nella, nella regione. Quindi mi pare che la riflessione che ci ha offerto sia stata molto utile, lo ringrazio. Darei adesso la parola a eh, Mario Giro, già eh, viceministro degli esteri, comunità di Sant'Egidio, impegnato in prima persona in tutte le attività internazionali che la comunità fa, ivi compreso quel cotè importantissimo dell'attività della comunità di Sant'Egidio che è promuovere e sviluppare tutte le iniziative di dialogo interreligioso, che anche significa dialogo intercomunitario, diciamo così. Quindi a te, a te Mario. Grazie. Dunque, questo, che questo dibattito che avete fatto è stimolante adesso, eh, ci ritornerò dopo. Comincio dal libro e ringrazio David per avermi invitato a presentarlo insieme a voi e all'ISPI per aver organizzato. Ovviamente è un libro secondo me necessario perché c'è una storia che parte della storia d'Italia, l'ha detto bene eh, Maurizio, però è parte anche della storia coloniale italiana, che è una grande rimossa in generale, per, tutto, per quanto riguarda tutta quanta la nostra storia coloniale, non solo la Libia. E quindi un libro necessario che racconta la storia di una piccola comunità, perché è la più piccola tra le comunità ebraiche nel mondo arabo, insieme a quella siriana. Um, e infatti il libro è, è, è strano, Davide, lo voglio dire, nel senso che è un bel libro che parte dolce e finisce amaro. No? Parte con un lessico familiare. Uh, la, la famiglia, i canti, il cibo, la vita quotidiana, le memorie archeologiche architettoniche, le donne, la storia delle donne, la tradizione, tutte, tutte testimonianze molto vivide per poi arrivare in fondo all'amaro e cioè ai pogrom, i massacri 45, 48, 67 la fuga. E come il piccolo libro della scrittura che è dolce in bocca e amaro nelle viscere. Questo lessico familiare come quello della Ginsburg, materno e avvolgente, eh, sconvolto alla fine da fatti te, dalla storia, questa storia eh, estranea che travolge questa piccola comunità eh, e su cui si ritorna varie volte perché i massacri del 45 sono raccontati nel libro varie volte. E noi vediamo, non lo sto a ripetere, come eh, in pochi anni finisce la storia lunghissima, diremmo. Millenaria del, della presenza ebraica in Libia, che è, ricordiamocelo: per, è una banalità, ma va sempre ricordato perché molti nostri concittadini non ebrei non lo sanno. Eh, che è antecedente alla presenza dei, dei musulmani stessi, cioè gli ebrei stanno in Libia da sempre, diremmo da sempre, come in, tanti, come in tutti i paesi arabi. Eh, eh, gli arabo-musulmani sono gli ultimi ad arrivare, ecco. Dentro però la, la, il lessico familiare di Libia ebraica c'è un filo continuo che è quello della paura. Eh, paura di, per questo piccolo popolo che è in ostaggio, l'ha detto bene David, bisognava abituarsi a convivere con questa paura e cercare di gestirla, paura dovuta a tutto sostanzialmente, ai musulmani ovviamente, ma anche agli italiani, le leggi razziali, che pure erano stati ed erano il modello della modernità, poi la guerra, i, i cambi di fronte, l'assurda vicenda terribile, vicenda di Benghazi con i quattro cambi di fronte, quindi poi alla fine la, la, la deportazione di tutta la popolazione ebraica. Eh, quindi è anche interessante, lo dico a Piero, eh, come, si vede, come è la Lamein, che per noi italiani non ebrei è un simbolo quasi eroico in realtà per gli ebrei italiani ebrei e, e, e libici ebrei è un disastro uh, cioè perché se avessimo se gli italiani avessero vinto alla main sarebbe stata la fine immediata della... quindi bisogna leggerla al contrario no uh, e, perché quel poco che c'è di memoria della seconda guerra mondiale, eh, eroicizzata, eccetera, eccetera, non tiene conto di quali sono gli impatti. No? E, mh, paura, che, però, finisce fino nei lager: e qui c'è anche la storia di, interessante della. della, della la sorpresa quasi non accettazione degli altri israeliani aschenaziti come i sefarditi, non sono finiti nell'agel. Questa è una storia solo nostra. no? E quindi la storia di quel libro molto bello. Bengasi, Bergen Belsen, che con, tut, con tutti gli altri libri è interessantissimo come è raccontata questa. Nel libro, eh, per finire, con il paragone che ho trovato anche importante con Albert Memmi, eh, l'ebreo tunisino morto tra l'altro l'anno scorso, e poi la figura di Raffaello Fellà, che io ho anche personalmente conosciuto, pure te penso, Piero, hai conosciuto, eh, che è morto nel 2008, che tanto ha fatto per questa memoria, eccetera, eccetera, che a noi sembrava un personaggio strano, no? che ricordava cose strane. In realtà poi andiamo a vedere, questo libro mette insieme tutti i pezzi, e eh, questo... E in fondo, come lo ti cito, David, la mia tripola ha viaggiato con me, parte del mio mondo onirico, insieme ai ritmi della musica orientale, così ricca e espressiva, ai canti d'amore, quelli liturgici che, che odivo in casa da bambino, ecco, questo è un mondo in cui noi ci dobbiamo immergere. Qui, nella seconda parte del mio intervento, vorrei dire, e qui su tutti i problemi del, che della Prima Guerra Mondiale, l'avete eh, detto, geopoliticamente ci li ritroviamo ancora oggi. E questo coinvolge eh, Israele, il mondo arabo, il Medio Oriente e fino agli Accordi di Abramo. Per citare Cormi, il libanese, lo storico libanese, un siècle pour rien, cioè è passato un secolo e siamo a capo a dodici. Tutto è di nuovo in discussione, le stesse frontiere sono in discussione e anche eh, fenomeni eversivi eh, estremi come l'ISIS cerca di rimettere in, in discussione le frontiere del, del 18, della fine della guerra e con essa anche ritorna in discussione la storia della, della, della colonizzazione italiana. E, a me non, e io non trovo, trovo molto interessante il fatto che il libro Libia ebraica esce insieme all'altro libro del professor Muborruso sulla strage di Debre Lebanos in, in Etiopia, in cui si racconta l'altro volto degli italiani nelle colonie. E, mh, avete già detto, Italo Balbo, il 34, eccetera, eccetera questa storia della modernità cioè ehm, l'incontro con la modernità che sfascia completamente un vecchio mondo ottomano il vecchio mondo ottomano aveva cercato il suo equilibrio no? Non bisogna idealizzarlo ma ha cercato il suo equilibrio perché in fondo gli ottomani erano interessati al potere quindi allora andava bene infatti a un certo punto danno il millet cioè la personalità giuridica nel 1865 anche agli ebrei col rabbino di Costantinopoli che diventa il portavoce tuttavia in, lo scontro con la modernità, cioè nel 71, in Algeria, le famose leggi Cremieux, che sono le leggi che fanno degli ebrei cittadini francesi, sono, un, sono una specie di, eh, di paradosso, perché vent'anni dopo, e questo l'hanno già detto, è stato già detto, in pieno caso del Fus, ci sono i moti anti-ebraici franco-arabi contro gli ebrei. Uh, a Orano eh, nell'897 nel, nel gli stessi che gli hanno dato la cittadinanza gli si rivoltano contro, quindi c'è quella che chiamerei una manipolazione. Gli, gli europei, italiani, francesi, britannici manipolano le minoranze nei confronti perché vogliono distruggere l'impero ottomano, non sono d'accordo, la storia la conosciamo, eh, di sul tempismo, gli inglesi per un lungo tempo si oppongono a questo, ma il grande malato d'Europa deve scomparire e così si devono manipolare le minoranze cristiane e ebraiche e non solo, anche le altre. Pensiamo alla faccenda kurda. La cito solo per dire, perché tutto questo nasce eh, in, quel, in quel periodo lì e ce lo ritroviamo oggi completamente eh, in pieno. Ci ritroviamo oggi tutti questi problemi, eh, queste manipolazioni delle minoranze, ce li ritroviamo eh, irrisolti. Eh, e poi c'è il discorso sul nazionalismo arabo e qui vengo in al la... discorso di Maurizio. Noi dobbiamo capire che cos'è sto nazionalismo arabo. Perché il nazionalismo arabo che, che, che è antisionista e che quindi è antisemita non è il nazionalismo, no, cioè è più simile a un fascismo in un certo senso che a un nazionalismo normale. Noi sappiamo che il nazionalismo ha sempre questo rischio. Infatti il nazionalismo italiano divenne fascismo, quindi non abbiamo lezioni da dare a nessuno. E, sappiamo che troppo nazionalismo rischia di diventare... Un problema, ma il nazionalismo arabo è quello del Baat. La radice nazionalismo araba è religiosa e quindi facile alla manipolazione razzista ed è per questo che il nazionalismo arabo, parentesi, a cui hanno contribuito eh, cristiani arabi fortemente, penso all'Iraq e alla Siria in particolare, si trasformi in quest'odio ed è per questo che il discorso che faceva Maurizio sul, sul, uh, sul riscoprire le radici religiose della convivenza, quindi spostarsi dal nazionalismo su un altro campo, dall'ipernazionalismo su un altro campo, può aiutare a uscire fuori. Molto difficile, è la grande scommessa a cui la globalizzazione ci può che mette in crisi le nazioni in quanto tali, ci dà questa opportunità, è un fatto positivo questo, che mh, il Papa Francesco coglie, andando appunto ad Abu Dhabi, firmando quella dichiarazione, eh, i, i, però eh, che non, ha ancora, non è stato ancora risolto a, li, a livello di coscienza nel mondo arabo. Perché gli arabi si dovrebbero chiedere perché sono così antisemiti e così antisionisti. Eh, C'è una radice eh, direi pagana e, e areligiosa nel loro razionalismo, nel loro nazionalismo, eh, che non riesce ad essere cancellata neanche dal, dal, dai, dai, dal riformismo islamico successivo, quello che porta fino al jihad. È un discorso lungo, complicato, ma se noi vediamo eh, le controtestimonianze, laddove il nazionalismo arabo non ha assunto quelle caratteristiche, per esempio in Marocco, cioè, un, cioè in Marocco, il re ha sempre eh, tenuto a precisare che lui è Amir al-Mumilin, comandante di tutti i credenti, eccetera, eccetera. Beh, la storia degli ebrei è diversa, è un po' diversa, è un po' più protetta. Eh, non è completamente diversa, ma è un po' diversa. Ma il nazionalismo di Gheddafi, il nazionalismo di Nasser, il nazionalismo del Baat siriano, del Baat iracheno, è un'altra cosa, secondo me. Lì va spinta la ricerca storica e ideologica. E Infine le luci che si spengono. No? Questa fine della coabitazione che adesso si riaccende con gli accordi di Abramo è interessante e tragica a vedere. È stata una lunga collana di... che si rompe. Eh, tutte le città di coabitazione a sud del Mediterraneo si spengono una dopo l'altra e l'ultima spegnersi è Sarajevo negli anni 90. E, e oggi eh, noi troviamo che questa coabitazione si è spostata a nord con le comunità immigrate eh, nei paesi del nord. Vediamo quanto è difficile per gli ebrei in Francia oggi, perché la presenza musulmana è ormai molto molto forte e quindi c'è un'assurdità una, una, un assur, un paradossale, cioè che nella comunità francese, ebraica francese, che è grossa, una seconda d'Europa dopo quella britannica, si va via c'è questo senso, eh? mentre ci si sente molto più sicuri in Italia, nella piccola comunità ebraica italiana, che pure è una, non so, David forse è la più piccola d'Europa, una delle più piccole d'Europa, comunque anche se è antichissima, eh? no, questo, se no il rabbino di segni poi mi bacchetta, <ride> no, è, però è un dramma questo, io, io che sono francofono, francofilo, eccetera, in Francia sento i miei amici ebrei parlare, discutere di andarsene, oggi. Cioè, perché non è, e da noi arrivano poco le notizie di quanti fatti razzisti, e eh, avvengono in Francia quotidianamente. E il dibattito non c'è solo Samuel Paty, dovuto, a, che però, eh, tra eh, diciamo, dovuto al fatto che diciamo, a, a questo nuovo prodotto religioso che è il jihad, che è un prodotto eh, che si può trovare dovunque ormai. Una specie di neoreligione che non ha forse più niente a che vedere con la sua base territoriale, storica o culturale. Infine voglio dire che cosa ho capito in fondo i sionisti, perché Israele è l'unica success Story del Mediterraneo e eh, del Medio Oriente è l'unica, bisogna essere oggettivi in questo gli arabi che sono più oggettivi in questo dicono sì, almeno loro hanno una democrazia cosa hanno capito i sionisti? Hanno capito quello che avevano capito i maroniti prima di loro ma non avevano avuto la forza di farlo cioè che ci vuole una base territoriale cioè che ci vuole uno stato non c'è niente di scandaloso in questo che nel caos bisogna preservare una base territoriale i maroniti l'avevano capito nel monte Libano e infatti hanno resistito ma non sono riusciti a fare le petit Liban No, la questione famosa Grand Liban, Petit Liban non ci sono riusciti. Eppure, allora che c'è di diverso? Eh, e, e questo l'hanno capito molto bene i sionisti e, e l'hanno capito e hanno fatto Israele, e Israele ha permesso quello che oggi ha detto Maurizio, cioè la ricostruzione di una, di una convivenza. Eh, ringrazio Davide, ringrazio Piero, ringrazio Mirella e tutti voi che ci state sentendo. Bene, grazie Mario. Il uh, direttore di Repubblica Molinari come aveva previsto era previsto ha dovuto allontanarsi perché ha impegni che sono connessi alla direzione del giornale quindi lo abbiamo ringraziato ma ha avuto il tempo di fornirci credo una riflessione molto utile adesso darei la parola a Mirella Serri che ringrazio per la sua partecipazione prego Mirella e, beh, intanto grazie al CESPI per ospitarci grazie a Davide per questo bel libro ma eh, intanto vorrei dire perché bel libro un bel libro per tanti motivi ma ce n'è uno che mi interessa in maniera particolare ehm, gli interventi che mi hanno preceduto hanno disegnato scenari internazionali giustamente io riporto invece il libro di Davide eh, nonostante poi attraversi molti secoli, a noi, eh, perché diceva un bel libro, um, è un bel libro perché ci fa conoscere la storia della, ebra della Libia ebraica. Bene, eh, una storia molto poco conosciuta, ma molto poco conosciuta, attenzione non per, per ignoranza o per mancanza di insegnamento, ma forse, ed è qui che vorrei approfondire con voi la discussione e il dibattito, per assenza, direi così, di volontà politica. E cerco di volontà politica da parte di chi? Da parte in generale, diciamolo in senso lato, poi approfondiamo, eh, delle potenze occidentali. Cerco di, eh, spiegarmi, di spiegarmi meglio. Eh, quando prima Mario Giro parlava di eh, nazionalismo, io vorrei dire che tra l'altro c'è un punto fondamentale proprio nel mondo arabo in cui il nazionalismo si salda all'islamismo xenofobo. E questo, questa saldatura è fondamentale e è fondamentale anche perché contano i leader, eh, contano le persone e conta la predicazione che dagli anni 20 agli anni 1970 è stata fatta nel mondo arabo io faccio un esempio poi ce ne sono infiniti ma mi interessa in particolare Amin al-Husaini, che è la persona, diciamo, la personalità chiave della saldatura tra nazionalismo e islamismo xenofobo. È lui il, come dire, il gran padre del eh, terrorismo che ancora oggi, nonostante poi non ci sia più, eh, potrei dire che risiede tra noi ed è mh, insieme a tanti altri elementi, il, come, il, um, uh, è, proprio, è un elemento della nostra uh, a volte uh, sovrana indifferenza rispetto a quello che accade nel mondo arabo per questo dicevo uh, la Libia uh, che ci presenta Davide Meghanagi è poco nota ma così è poco noto perché diciamo, il mondo occidentale non, vuol, uh, non ha voluto e non vuole forse ancora sentire mi spiego ancora meglio. Eh, Davide diceva un bel libro, io sono in parte letterata e in parte storica e quindi ho apprezzato molto questo intreccio di memoria e di storia da una parte appunto la ricostruzione dei pogrom dei grandi avvenimenti e dall'altra la sua percezione eh, soggettiva eh, questo silenzio che cade che avvolge la sua famiglia fino a che per cui dei pogrom non bisogna parlarne fino a che proprio non è indispensabile eh, questo stare in attesa di qualcosa di che qualcosa di tremendo accada per decenni davanti alla televisione in, mentre fuori si ammazzano gli ebrei insomma è un libro che ehm, ci riempie di emozioni ma mh, ci riempie di emozioni anche e eh, ritorno a quello che dicevo prima per l'assenza eh, del mondo occidentale nel 1945 quando finita la guerra c'è cioè il primo pogrom noi rimaniamo come dire estere fatti, ma come è finita la guerra e già si riscatena la violenza e non solo si scatena la violenza ma gli inglesi attenzione non intervengono per tre giorni intervengono solo dopo tre giorni per sedare, eh, chiamiamoli, se, i tumulti che in realtà non sono tali. Ecco qua un esempio di assenza. Ma perché gli inglesi non intervengono e perché io dico che la storia della Libra ebraica, appunto, non solo non la, la conosciamo poco, ma non è questo il punto, si può sempre studiare, ma non abbiamo, forse adesso magari si aprono nuovi scenari politici e magari vogliamo vederla. E... Mi rifacevo prima alla figura guida del appunto del, del, del momento in cui si salde il nazionalismo con, eh, con l'islamismo xenofobo, proprio alla figura di Amin al che che vi ricordo, il primo, mi pare nel 1926, che fa tradurre ehm, in arabo eh, i protocolli dei Savi di Sion. Eh, lui, era appunto, era stato un nazionalista, ma quando scopre i protocolli dei Savi di Sion e li fa tradurre e non solo. Li fa tradurre ma li diffonde ehm, vuol dire che lui scopre eh, l'universalità chiamiamola così ehm, dell'antisionismo cioè non solo bisogna eh, lui diceva eh, uccidere un ebreo eh, non è un delitto ed è ne fa una sua e, e dice anche Molto peggio, comunque se ci se, se può essere qualcosa di peggio. Comunque ne fa la sua, eh, lo, lo scriveva sui manifesti che faceva affiggere nelle strade e così via. Ma ehm, quando scopre i protocolli dei sali di Sion, eh, fa di questo suo slogan eh, un'affermazione non solo che vale per la Palestina, ma diciamo un'affermazione che va, è universale, chiamiamola così. E non a caso lui, già a metà del, mh, diciamo, verso la fine degli anni venti eh, comincia ad essere un grande ammiratore di Hitler che però eh, in questo periodo non lo ricambiava. Eh, noi sappiamo che Amina Lusalini è l'ispiratore di pogrom del, del 1920, eh, del 1900, adesso non, non li ricordo tutti, ma insomma del massacro di Hebron. E, e gli inglesi in questo loro rapporto con Amina Lusalini sono molto oscillanti, sono loro che lo fanno diventare eh, grammofti perché pensano diamo... Eh, come dire, diamo il ruolo più importante al nemico più forte e quindi lo, lo portiamo dalla parte nostra e, e poi lo condannano, cercano di incarcerarlo, lui fugge, insomma la sua storia è molto complicata. Comunque a Annusaini nel 1941, come voi sapete bene, ottiene l'appoggio eh, dei due maggiori stati filo islamici che sono eh, l'Italia fascista e eh, la Germania eh, di Hitler e quindi nel 1941 lui comincia a fare le sue trasmissioni a cui faceva riferimento Davide prima, eh, Radio Bari e poi si trasferisce in Germania dove fa una propaganda, dove diventa il maggior consigliere eh, di Hitler dal punto di vista della, delle, delle mosse antisemite, di cui e soprattutto eh, in merito alla, eh, al come si, deve, come si deve orientare il Reich eh, nei confronti della persecuzione, nei confronti dei piccoli ebrei. Perché fino al 1942 c'era una legge, almeno in Francia, che vietava la deportazione degli ebrei fino a mh, solo da 16 anni in poi e lui diciamo fa pressioni perché vengano cambiate queste leggi addirittura quando ehm, a Hitler vengono proposti degli scambi di bambini che gli facevano che facevano comodo perché venivano restituiti dei, dei civili o dei soldati tedeschi dalla Croce Rossa Internazionale ehm, Amina Alusaini Al si oppone. Ecco eh, che perché mh, rievoco questo passato di Amina Husaini? Perché eh, è un passato per cui eh, Amina Alusaini avrebbe meritato una sua Norimberga e una eh, condanna esemplare. Amin Alusaini riesce a fuggire e eh, si rifugia prima in Svizzera, poi in Francia, e, e poi dalla Francia va in Egitto, in Egitto eh, incontra un giovane che si chiama Arafat e qui arriviamo appunto a, a un discorso che ci riguarda ancora oggi, ma lui c'entra anche infatti ancora più recenti, incontra un giovane Arafat che lui lo chiama, Arafat lo chiama zio, la storia è un po' incerta, non si sa se era veramente suo zio di padre, di, da parte di padre o di madre oppure se era semplicemente il suo maestro. Eh, quello che mi interessa dire è che quando vengono, eh, si propone eh, l'estradizione e la condanna di Amila Usaini tutte le potenze occidentali, la Francia, l'Inghilterra, la Jugoslavia di Tito allora, non fanno niente per riportare Amin al Alusaini in Europa e farlo condannare, Amin Alusaini rimane in Egitto e sarà poi ehm, l'ispiratore, l'ispiratore perché era un suo, chiamiamolo così, um, allievo, chiamiamolo così, eh, del, del, del tremendo attentato di, di Monaco, in cui tra l'altro lo conosciamo tutti perché Spielberg ha dedicato un film bellissimo. Perché nel gruppo del gli attentatori c'era Salamè che era il figlio di un, eh, di un militante di, di Amina Lusaini che era stato paracadutato nel 1943 eh, nei pressi di Tel Aviv e voleva diciamo far saltare in aria eh, la città e gli acquedotti, le, le riforniture d'acqua che arrivavano alla città. Quello che mi interessava, eh, ho cercato di tratteggiare il personaggio che è uno dei peggiori eh, filo nazisti e gerarchi a questo punto perché ha collaborato con eh, con Hitler che sono esistiti ma per il quale e questo voglio arrivare a, a, a questa conclusione eh, le potenze occidentali alla fine della seconda guerra mondiale non hanno mosso un dito per richiamarlo per per richiamarlo per riportarlo in Europa e per processarlo voi capite benissimo perché non l'hanno fatto siete tutti esperti di politica e anche quelli che ci ascoltano non l'hanno fatto perché non volevano, era molto amato dal mondo arabo Amin al usaini e riportarlo in Europa sarebbe stato un avrebbe creato tumulti, sommosse eccetera e poi c'era la questione del petrolio. Allora, la predicazione con i protocolli dei Savi di Sion, da cui sono stati fatti degli sceneggiati che sono andati nel mondo arabo, eh, non so se vanno ancora, ma insomma sono andati moltissimo nel mondo arabo, la sua presenza non ci fa stupire che nel 1940, la sua predicazione, io prendo questo esempio, poi potremmo disegnare un quadro molto più ampio, ma rifacciamoci a questo, non ci stupisce per niente che nel 1940, 45, ci sia stato un pogrom perché è, è, è diciamo finita la guerra ci sono, c'è lui e poi ci sono tutti i suoi militanti combattenti e poi c'era fatta e così via. Che tengono viva, non solo tengono viva la fiammella, ma accendono un grande incendio. Un grande incendio che poi si sprigiona in tutto quello che sappiamo. Quindi non ci dobbiamo stupire. Quindi, la storia degli ebrei di Libia, per esempio, non è la storia della dalle origini che c'è fino ai nostri giorni, ma è una fiamma che si sprigiona non solo eh, per, eh, per l'appoggio dei regimi eh, fascisti e nazisti che danno l'appoggio ai regimi islamici, ma che si sprigiona nel dopoguerra, alla fine della seconda guerra mondiale, grazie anche alla non volontà di mettere becco o di fare qualcosa delle potenze occidentali. Quindi quando parlo della storia degli ebrei di Libia e dico che non, non è stata non è conosciuta, voglio dire che non è appunto come dicevo prima, a scuola non l'hanno insegnata e non la insegnano ai bambini sui banchi, ma è una storia che, vo che deve essere, anco che vuole, adesso forse lo scenario internazionale come avete ben eh, raccontato fino a, un minuto prima che intervenissi io sta cambiando ma non deve essere toccato e non si può toccare faccio un piccolissimo esempio personale che mi riguarda io ehm um, e di Amina Rusalini mi sono peraltro occupata in un libro in cui racconto e della sua persecuzione dei bambini, in un libro che si chiama Bambini in fuga, in cui racconto appunto la storia di questi dei bambini, è una storia nota questa, eh, dei bambini che si rifugiano a Nonantola e a Villa Emma. Eh, e la cosa diciamo questa è una storia che è stata raccontata anche da altri non solo da me ma io rapporto, metto in parallelo la, la fuga dei bambini che attraversano, sono tedeschi che attraversano tutta l'Europa e viene, vengono accolti da noi italiani in parallelo con la storia di Amina Lusaini che invece è il massimo persecutore da parte dei nazisti eh, dei, dei bambini e, e racconto appunto come i bambini arrivano a Villa Emma, si salvano tutti meno uno eccetera eccetera e ci metto in parallelo la, la, la storia di Amina Lusaini. Quando io ho pubblicato questo libro, ma che non è nel 1901, l'ho pubblicato quattro anni fa, io ho avuto una fortissima opposizione da parte del... De, de, de, nonostante avessi dialogato con, con, con Villem, che è l'istituzione che, che tiene alta la memoria di questi bambini, eccetera, ma una fortissima opposizione fatta di veramente ostacoli molto, ma molto pesanti, eh, perché io avevo eh, messo in parallelo la storia dei bambini con quella di Amina Lusaini. Cosa mi si imputava? Che Amin, pensate un po', che Amina Lusaini non era responsabile di tutto quello che ha fatto, ma non l'ho scoperto io, l'ho studiato nelle biblioteche, eh, perché si diceva che lui non era colpevole eh, in quanto si era dovuto per forza alleare con i tedeschi e anche con gli italiani artisti in funzione anti-inglese questo me l'hanno detto a me eh, pochi anni fa e, e hanno non è non solo non c'è stato un sereno dibattito ma c'è stata un'opposizione molto ma molto forte ma molto ma molto forte eh, perché eh, co contro questo libro che in realtà eh, aveva messo insieme queste due storie allora quando ritornando al bel libro di davide megnaggi quando si parla appunto dei pogrom che sono arrivati, l'ultimo dei quali poi quello che ha accompagnato l'esilio, l'esodo di Davide, quando si parla dei pogrom e quando si parla della storia della Libia ebraica, anche qui arriva, ehm, per questo dico che il libro è esplosivo ed è importante, perché c'è un tessuto rimosso, adesso io, io ho citato il caso specifico che, che ho vissuto io, con, devo dire con una certa sofferenza e non conosco, non conosco altri casi ma secondo me se andassimo a scavare nella storia della Libra Ebraica questo eh, che ho detto io appunto è semplicemente un esempio se andiamo a scavare andiamo a vedere quanti storie di questo tipo vengono censurate e rimosse ma perché noi non le vogliamo vedere come le potenze occidentali eh, eh, come le potenze occidentali non hanno voluto vedere, lo vedevano benissimo, ma non volevano intervenire contro il gran Mufti e avrebbero forse, forse anche evitato eh, l'attentato di Monaco, che voi sapete bene quello che è stato. Ecco, volevo dire, quindi il libro di Davide Megnaggi non è un libro di storia. È una piccola, come dire, una piccola eh, bomba esplosiva che noi forse dovremmo eh, coltivare e portare avanti e far capire che queste storie vanno raccontate, vanno capite e, vanno, e le dobbiamo noi storici, eccetera, eh, continuamente approfondire perché se no così non si esce dai nostri Grazie. culturali. Grazie Mirella. Bene, ci avviamo verso la conclusione. Io darei la parola a Davide per diciamo, reagire alle riflessioni che sono state fin qui fatte. Prego Davide, devi attaccare il microfono. Devi attaccare il microfono Davide, non c'è microfono. È una connessione un po' debole. Sì. Sembra. Davide, è una connessione debole, sei? Forse Davide puoi togliere la, il video e lasciare solo l'audio. Forse può essere. Davide, è... prova, prova a togliere sente. il video e lasciare solo l'audio. Se, se, se, se, se mi ascolti, se non mi senti. non ti ascolta, facciamogli una telefonata. Provo a chiamarlo per telefono. Lo sto chiamando anch'io. Vorrei allora chiamalo tu, Deglio. Sì, già fatto. È sparito, però. Ecco, Davide, adesso, adesso c'è. No, grazie. Pronto? È mio, è una Spengo? Sì, spegni. Sì. Davide, ci senti? Sì, davvero? Io ti sento. Sì, ma Sento, rimettiti vuoi... nello schermo, sei fuori schermo. Sei fuori schermo. Forse okay, l'ha spento. Ecco, okay. va bene. Vai, va bene, okay. vai. Ah, grazie. Cerco di, di interloquire la azione che ho ascoltato, che affrontano temi molto. Eh, un primo aspo alla convivenza. Le eh, all'inizio, eh, eh, eh, Davide, fermati. Eh, fermati. Davide, hai una connessione debole, si sente male. Forse ti conviene spegnere lo schermo e tenere solo la voce. Prova un po'. Perché non parli per telefono? Forse è eh meglio. Beh, no, beh si sì, può, può fare una telefonata. Io vi metto in Così. ascolto. io provo un po' alza provo un po' se... no si sente si, sent... si sentiamo av... in modo smozzicato. benissimo no. che... si prova di nuovo si sente, si sente adesso sì, so, prova un po' prova, po', prova. Eh, eh, parto dalla una riflessione di maurizio in convivenza come strumento di relazioni pacifiche anche statuali e l'antisemitismo nel mondo asciutto quanto più presente nel mondo arabo è coagulato contro lo Stato che è diventata narrativa terzo mondico, sionista, l'ebreo degli... cioè tutte le vecchie azioni fantasmatiche e antisemite che uno rivolte contro gli ebrei proiettate sullo Stato degli ebrei che è l'ebreo degli Stati. Questo è il che si è anche in Europa, cultura negli anni '70 e è cresciuto bastante a partire dagli anni '5, ma le origini culturali è presente nell'insegnamento. Qutb. Qutb è un grande ente dell'islamismo, eh, produce oppure eh, al Banna Hassan al-Nutta. Ah sì, una di di Lusain, certo. Sì, che già negli anni coagula 40 dica un antistilizza dalle scritture collegandole con il Deo. E ovviamente religioso è un fenomeno che, in ha che ha incominato, che ha incominato... Mirella, stacca il tuo microfono, stacca... Sì. Sì, però. Che ha mente le relazioni nel mondo islamico. Penso che porta che parte dall'esempio eh, di Abramo sono, sono stati anche da una, una serie di visi in ebraiche anche a Roma ma c'è stato un incontro alla quale ero presente religiosi che previvano da Bahrein il momento su cui, cui ha fatto che ha sottolineato Giro la questione di El Alamey a El Alamey le potenze dell'asse il ebraico tutto, tutto il mondo arabo erano pronte a essere utilizzate a Tel Aviv e a Gerusalemme con la colla di Gerusalemme, una pagina l'altro elemento. è Il ruolo che il Bata ba ha avuto, la presenza cristiana. Andiamo a vedere la composizione che la ziana nel mondo arabo, in nazionalismo panarabo, occasiona di sublimazione di subalternità come Michelle Flack per la Cristiana e noi andiamo a vedere la presenza degli ebrei nel mondo arabo in cui 40, 50, 60 i liberali tra i sionisti, o in Siria tra militanti comunisti e, è una particolarmente esplorata la differenza tra nel senso che nel mare la presenza a, a oggi anche se è stata profondamente e io ho partecipato per il salvaguardia dell'amica cristiana nell'oriente i più grandi che in Italia sono venuti dagli ambienti globali che non riusciva, però fosse così interessante la musica, gli studenti, e non si riusciva a salvaguardare la culturale delle minoranze arabe e la condizione del mondo arabo, la creazione di una composizione dei conflitti in quella regione. Ecco, questi sono tutti aspetti che dovrebbero Fondi, ho apprezzato considerazioni che Mirella fa sul polico per cercare legare la grande svicola storia a, e, e la soppetti anche, anche culto un po' e, sa dà ruolo nel processo eh, a Egizio, nel 1900, ho trovato la lettera una di leggere l'arabo. lettera ha una lettera simbolica a completare l'opera. Quanto erano dei movimenti nazionalisti della regione, dell'ideologia o nazista abbia avuto un pesante E conosco, giustificismo e l'antisemitismo negando a ragioni dimenticano per esempio come Gandhi utilizzato l'asmo per difendere l'emancipendenza dell'India. Di Gandhi qual è stata? Di non cadere nel tranello di nazisti per la libertà? La libertà dell'Issa va attraverso la costruzione di una politica, di una democrazia futura, costruzione delle relazioni più positive. Questa non è la regione del vicino. Non per ragioni, eh, penso, eh, alcuni per ragioni giustificate. No, erano... Eh, e come è avvenuto in giro nella violenza oppure illuminista se non è il discorso di Fichte che identifica la Francia e, e, e l'Espagna ma nello stesso tempo ha una identificazione di libertà contro il francese in Germania all'illuminismo e la cultura volkish. Pensiamo alla stessa fenomeno, per esempio, nei Balcani, in Russia, con, eh, con, eh, con tutti i movimenti. Cioè il rifiuto di bucrazia, eh, portanti, eh, basati sull'uguaglianza dei diritti, è un elemento fondamentale in maniera colori quali hanno raggiunto per la liberazione dei propri in chiave democratico invece a declinare la presunta liberazione dei propri sì, con una soggettura, una soggettura più devastante. In, eh, in seguito, pensate a quello che è successo in, con l'espulsione dagli insegnanti franco. E, e la loro costruzione con insegnanti di, a, a movimenti panislamici. Pensiamo a che cosa è successo in Egitto con, eh, con eh, l'esorcio di esponenti che hanno contribuito a costruire la cultura egiziana negli anni 40, 50. Pensiamo alla devastazione che ha conosciuto l'Iraq. Ecco, riquire il dialogo il tessuto può portare a immagine futuro possibile per la recupera quanto di meglio nel passato in termini di convivenza proietto sulle possibilità puro po possibile volutamente futuro possibile che per tenendo conto delle possibilità grazie allora pur con qualche problema tecnico che è dovuto probabilmente a una non buona connessione che aveva Davide. Grazie davvero a tutti, pochissime riflessioni di conclusione. Vabbè, intanto il CESPI ha promosso questo, la presentazione di questo libro nell'ambito dell'attenzione grande che il CESPI dedica al Mediterraneo, al Medio Oriente e a tutto ciò che accade in quella, in quella regione, che è ovviamente strategica per la stabilità, la sicurezza del Mediterraneo e dell'Europa. Eh, il libro è un libro prezioso, Ricordo: Libia Ebraica, eh, che è uscita appunto negli annali, eh, diciamo, negli annali ebraici, e che è eh, diciamo, un'opera a cui Davide si è dedicato. Eh, insieme a, a, a due eh, studiosi importanti, Jacques e Judith Romani. Eh, ed è prezioso questo libro perché da un lato c'è diciamo, la ricostruzione di un vissuto personale, come sappiamo che è la storia della famiglia di Davide, però che diventa eh, vissuto di una comunità. E la rappresentazione di ciò che è accaduto alla comunità ebraica della Libia, in realtà diventa metafora di un problema più generale, di una condizione, di un vissuto che le comunità ebraiche nel Mediterraneo hanno vissuto nel corso del Novecento. Credo che il libro ha tanti meriti, uno dei meriti, è emerso anche dal dibattito di questa mattina, è che rendere evidente quanto l'ebraismo sia una radice eh, di un'identità comune. L'ebraismo è una radice dell'identità europea, l'ebraismo è una radice dell'identità mediterranea e medio orientale, l'ebraismo è una radice della nostra identità. E non a caso si è deciso con, con, con decisione simbolica significativa di chiamare gli accordi intervenuti tra Israele e Stati Arabi gli accordi di Abramo, cioè Abramo un profeta di tre religioni, invocato da tre religioni e diciamo, assunto come profeta eh, tra altre religioni. E io credo che noi dobbiamo avere questa consapevolezza di quanto l'ebraismo sia eh, un tratto dell'identità nostra, traendone anche, traendo dalla storia le conclusioni, perché c'è un, un intreccio complesso in Europa tra l'identità ebraica e la storia degli ebrei in Europa, perché l'Europa è il luogo della nascita di un'identità, se pensiamo ad Amsterdam, se pensiamo a Praga, se pensiamo a Vilnius, a grandi città ebraiche. Ma l'Europa è anche il luogo della morte di quell'identità, perché è il luogo dell'Olocausto, dei pogrom. E quindi il rapporto tra l'identità ebraica e l'Europa è un rapporto complesso, è un rapporto complesso, molto complesso, che deve fare i conti non solo con la razionalità, ma anche col vissuto e non a caso Meghnaji introducendo questa sera questa, questa mattina il nostro confronto è partito da Freud perché è necessario anche in una introspezione, un'analisi di tutto ciò che è il vissuto per individuale e collettivo della presenza ebraica nella storia europea certo. e l'intreccio tra la storia dell'Europa le sue tragedie e, e le tragedie dell'internità ebraica e questo come ha inciso nel vissuto delle persone e nella percezione eh, vi, faccio, vi racconto questo piccolo episodio ma che è significativo io ero con un gruppo di amici ebrei la sera dell'attentato di Netania attentato fatto da una da un, una cellula terrorista palestinese nei confronti di un matrimonio ebraico nel quale persero la vita eh, molte persone. Quella sera io ero con degli amici del Martin Buber e naturalmente si commentava l'episodio e gli amici del Martin Buber, tutti lo commentavamo con grande angoscia, con grande ansia, grande partecipazione. Eh, a un certo punto in questa riunione c'era Lia Corinaldi, che qualcuno di voi forse ha conosciuto, una personalità significativa del mondo ebraico romano, dirigente politica del Partito Comunista, che ha vissuto la tragedia dei campi di concentramento, lei e la sua famiglia. Eccetera. E Lia non taceva in questa serata in cui si sovrapponevano i commenti. Poi a un certo punto ha preso la parola, ha detto sì, ma ha detto una frase secca. Ha detto sì, ma il problema è che l'Europa ci lascia soli. Si ferma e poi aggiunge. Come 50 anni fa. Allora quella frase dice tutto. Dice tutto. Eh? E questo dovrebbe, dovrebbe essere una considerazione che in Europa si tiene conto. Ogni volta che l'Europa parla di Israele e si riferisce al mondo ebraico, deve sapere che c'è una storia che pesa. E le categorie di Cartesio non sono sufficienti. Ci vogliono anche le categorie di Freud perché c'è un vissuto complesso, drammatico, tragico no? degli ebrei in Europa e nel Mediterraneo non meno, visto tutti i pogrom e le discriminazioni e le espulsioni di cui abbiamo parlato eh, questa mattina. E che de Si deve fare quindi riflettere e valutare attentamente ogni volta che affrontiamo questi temi, la loro complessità e dunque derivare poi diciamo, degli atteggiamenti sia culturali che politici che tengano conto di questa complessità, e in questo quindi c'è la necessità di ricostruire la storia del rapporto tra l'ebraismo e l'Europa, il rapporto tra l'ebraismo e il Mediterraneo, e il rapporto tra l'ebraismo e il mondo arimo per come è stata questa storia. Ricostruendo la verità e non le la verità storica, non le rappresentazioni, come dire, eh, demonizzanti e. Eh, negazioniste che in realtà hanno sul nega, su, negando la vera storia del, delle comunità ebraiche nel Mediterraneo hanno, costruito, hanno, hanno sovrapposto una storia assolutamente non vera che però è servita come diciamo alibi politico a tutto ciò che è accaduto in termini di discriminazione, di pogrom, di rotture, di scontri, di cesure e vi compreso quanto tutto questo ha inciso sul conflitto israelo-palestinese. Direi che testimonianza di quanto la ricostruzione di una storia vera sia essenziale eh, ce lo indica quello che accade all'Assemblea Generale dell'ONU qualche decennio fa. Non dimentichiamo che ci fu una risoluzione dell'Assemblea Generale che definì il sionismo una forma di razzismo, quando il sionismo è stato in realtà il movimento di liberazione nazionale e sociale del popolo ebraico. Cioè, no. E quella definizione è una definizione che ha inciso profondamente poi negli orientamenti di vaste opinioni pubbliche, nelle scelte di, di governi, di stati. E oggi anche dalle Nazioni Unite quella risoluzione è stata rimossa, ma il fatto che sia stata adottata per un lungo periodo ha prodotto danni e guasti eh, di non, poco, di non poco conto. Ecco, io penso che per questo il libro è prezioso ed è preziosa tutta l'opera che non da oggi Davide Bengnagi e molti storici e ricercatori del, del mondo ebraico fanno per restituirci la storia vera dell'ebraismo in Europa, nel Mediterraneo e come radice fondamentale di civiltà e di identità che riguarda ciascuno, ciascuno di noi. Io ringrazio davvero tutti, ci scusiamo se la connessione di Davide non ha potuto far percepire bene le sue riflessioni conclusive, eh, in ogni caso l'invito è a leggere questo libro che è un libro davvero prezioso e da cui ciascuno di noi potrà trarre davvero molti insegnamenti. Grazie a Mirella, grazie a Mario, grazie a Davide soprattutto, ho già ringraziato grazie. Ho già ringraziato il direttore della, della Repubblica, Maurizio Molinari, per il suo contributo e, e naturalmente su questi temi continuiamo a riflettere e continuiamo soprattutto ad agire. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie.